Ciao ragazze, eccomi qua con un nuovo video deppliante Stavolta non è il video di chicchericcio ma più o meno siamo lì Allora, vi farò vedere questo volantino del, del um, sapone profumo come potete ben vedere E qua c'è tante belle novità, vedete? Novità che poi non so per quanto saranno valide fino a quando l'ho preso io Però l'ho preso ieri se non ero, avanti ieri non mi ricordo Comunque queste sono le novità, vedete? Già E nulla, scusate la luce Ma è quella che se accende ring light, La ring light Penso che sia peggio Però ci tenevo a fare bene ben, Benedettamente questo video Che mi piace tanto, fa, tanto fare E fino ad ora non l'avevo mai fatto Non l'avevo mai più fatto Scusate E adesso ve lo voglio fare ovviamente Già Vedete? le tappe per cani qui finalmente c'è roba per il mare vedete? già, ecco qua <ride> wow, questa roba cos'è? ah, il sink pill si, sì, esatto, un po' di sì se non erro non mi ricordo boh. no, il leva, scusate il leva pelucchi è questa 4,29 euro ho visto male io il leva pelucchi e poi eh, lo stira, lo stira. Ah, ecco capito, una cosa per stirare. che poi non si fa male, aspetta un attimo. Ok, stira e ammira. Ecco qua, vedete cos'è? Un prodotto per stirare appunto. Allora, è apretto spray. Boh, non so cosa cosa cavolo sia, però vabbè avete visto anche voi apprezzo spray scusate se sono andata quella ma non capivo cosa fosse dei contenitori per il cibo quello che volete voi e poi ehm, protezione solare solare altra protezione solare vit come si chiama lui non lo so e altre cose belle poi qua vedete c'è il ehm, come dire, il Deodoranti, Deodoranti, Deodoranti, Deodoranti questo l'ho già preso perché mi è piaciuto il mondo 1,99 e, e ce l'ho indosso tuttora perché è troppo buono sa di pulito e di bucato, tutto molto buono questo ancora l'ho presa ma non credo che lo prenderò mai però vabbè niente oh scusate mi è caduto allora poi altre cose qua ci sono detergenti saponi cose varie vedete ecco qua non quadro bene dall'alto detergenti per il viso ovviamente ecco qua non so perché si vede male boh, poi anche qua make up profumi make up tanto make up e niente perdonate il cane che abbaia, ma non ci posso fare niente, make up make up tanto. Make up, vedete? Sarà sicuramente molto buono questo, poi, poi, roba per farsi i capelli. Una terra bronzante che devo anche riacquistare perché non ce l'ho più. Costa 9,90 euro. Sì, si, dai, buono quasi 10 euro, anzi sono 10 euro 10,90 di terra bronzante. Credevo anche riacquistare perché Mi è finita Ai ai ai, ai. Cioè. Vedete quanta roba che c'è point Anche qua Tutta roba per la depilazione Ma non solo Anche per le ascelle Le nostre amiche ascelle Ecco qua roba per la nostra amata casa, cura della casa, dischetti struccanti, e qui più pulito e più, più lo vivi, si sì, ok, va bene, d'accordo, neve. e va vabbè, quello si è capito, roba da donne, se siete interessate, questi sono i prezzi, questo engelizzante Teo dell'omino bianco molto buono e gilette per uomo per donna che sia per uomo penso che sia poi va bene anche per la donna ovviamente se si trova bene se ci troviamo bene maxi pack per, eh, vabbè, per questo per la lavatrice e poi ecco qua ragazze mie abbiamo quasi finito abbiamo finito del tutto anzi roba per i gatti Dentifricio, colluttorio E anche Offerta speciale per 1,79, 3,29 Per il colluttorio ehm, come dire Ci sono anche 1,79 di Chanticleer Sgrassatore universale Molto buono, top Ci piace Ok Bene ragazzi, questi erano Tutti i il repertorio dei, dei, delle, della cura della persona della casa eh, bagno in schiuma dav deodorante dav un, un pezzo unico per per la cura della persona ovvero vabbè i, gli asciugamani poi un Lujo, che è la stessa marca dei miei occhiali tra l'altro un profumo tra lugeo un lip gloss e più 1690 e sì, sì, 1690 lip gloss di Aquilina e un profumo top bene ragazze questo era tutto io ora vi lascio e ci si becca al prossimo video ciao vi lascio in questa inquadratura bella bella del make up ciao ciao ciao